Allora voglio dirvi una cosa Insalata di quinoa Per me era impensabile avere un fisico che mi piacesse Amore eh, che c'è? vuole coccole è in piedi quando luna fa così e ciuccia è come quando si ricorda di quando ciucciava la, dalla mamma e a quanto pare l'è rimasto però con questa veemenza cioè, è in piedi luna ma beh vuoi salire? sali ah. ma quanto ti voglio bene. Sono stata un po' presa da dei commenti che ho ricevuto sotto uno dei miei ultimi post su Instagram, commenti negativi e allora non è che io non accetto le critiche, anzi io le accetto e penso che siano utili per capire il punto di vista altrui, quindi se fatte nei termini adeguati, quindi non insulti, io uh, le accetto e sono felicissima di riceverle. Solo che ci rimango male, c'è poco da dire, ci rimango male perché spesso mi viene detto che un mio comportamento, un mio post, un mio contenuto ha avuto un impatto negativo su una persona, ha fatto stare male qualcuno e siccome io sono qui a condividere la mia vita, la mia esperienza, proprio per fare l'opposto per aiutare gli altri è una cosa che mi, mi colpisce molto allora voglio dirvi una cosa praticamente io vengo da un passato dove vedevo tutto bianco e nero per me era impensabile pensare di avere un bel fisico che mi piacesse in termini estetici perché non è inutile che ci prendiamo in giro cioè eh, ci si allena sì per la performance ma anche per l'estetica e indubbiamente nel passato ero molto più focalizzata sull'aspetto fisico di adesso. Comunque, per me era impensabile avere un fisico che mi piacesse e allo stesso tempo pensare di riuscire a mangiare senza pensieri. Per me queste due cose erano incompatibili. Adesso invece, data la mia esperienza, dato il mio percorso, eccetera, posso invece dire totalmente il contrario. Per me, e questa per me è la realizzazione più bella che, che voglio assolutamente condividere, è che... È possibile avere un fisico forte, è possibile sollevarsi sulle mani, è possibile piegarsi, è possibile reggersi, è possibile vivere la vita con energia e allo stesso tempo mangiare senza pensieri, mangiare quando si vuole, ciò che si vuole, qualunque cosa Scusate se interrompo ma sono in fase di editing di questo video e mi sono accorta che ho preso una tangente dove dico delle cose dove posso nuovamente essere fraintesa per arrivare al sodo del discorso, l'obiettivo è quello di raggiungere una forma mentis dove ci si apprezza, a prescindere dal proprio aspetto fisico. Quello che mi è stato detto è, sì, tu ti apprezzi perché hai gli addominali. No, io mi apprezzo perché sono una ragazza intelligente, che ha voglia di fare, che ha voglia di esplorare il mondo, che non si ferma mai, che ha voglia di scoprire nuove cose e soprattutto sono modesta, però ci sta, cioè questa è la mia personalità, basta. Mi, mi, mi apprezzo per la persona che sono. E il fatto di avere gli addominali non è una cosa che mi è arrivata, è una cosa che io desidero. Io mi alleno anche per avere un determinato aspetto fisico che a me piace. Ma avere gli addominali non è una cosa che piace a tutti, giustamente. Cioè, ognuno ha i propri cani di bellezza ed è giusto così. Cioè, non dobbiamo stereotiparci, non dobbiamo legare il benessere a un determinato aspetto fisico. L'importante è che raggiungiamo questa forma mentis in cui noi abbiamo stima di noi stessi, ci piacciamo fisicamente indipendentemente dalla nostra forma e personalmente per me è una cosa molto importante, riusciamo a Farlo essendo liberi da pensieri malati e ossessivi verso il cibo. Quindi quello che io cerco di fare, e cosa che io quando vedevo solo bianco o nero non riuscivo a comprendere, è che esiste la via di mezzo, esiste il grigio. Punto! Se io non riesco a trasmettere questo, perché quando guardate i miei contenuti vi infastidisco, non vi piace ciò che pubblico eccetera ragazzi non seguitemi perché io non sono qui per fare del male c'è cioè già abbastanza male nel mondo quindi se venite sul mio profilo io vorrei che trovaste un po' di serenità un po' di spensieratezza se vi peggioro la vostra situazione non ascoltatemi, è controproducente per voi e per me che mi sento addosso dei pesi che non mi merito Basta, ecco, ora ce l'ho fatta, forse. Basta. Spero di essere stata chiara. Io adesso sono qui, nonostante sia un po' bigio, ma guardate che spazio che ho trovato, cioè sono due mesi che sono qua e, e, e mi sono sempre allenata in quella striscia lì dove ho fatto tutti i video, che è anche in pendenza e quindi con le verticali ho sempre sofferto, invece qua è bello piano, bello figo, quindi tempo permettendo mi metto a fare un po' di esercizi. già perché non vi avevo più aggiornato ma se mi seguite su Instagram l'avrete anche visto ragazzi sto incominciando a tenere veramente la verticale pranzo di oggi con insalata di quinoa zucca che non ho ben capito se è castagnoso o meno perché facendola in padella non si capisce molto ma l'ho fatta saltata in padella con della cipolla, feta e rucola quindi un mix tra dolce, un po' salato della feta, un po' acido della rucola top, buonissimo, secondo me questa è una delle combinazioni più buone e io lo adoro: zucca e feta o zucca e uovo mi metti beautiful? che io sono molto sincera a volte anche troppo e eh, non per farla lurida ma da quando sono qui in quarantena o meglio dalla quarantena ho ridotto il mio lavaggio capelli um, di molto tipo a uno slash due volte la settimana perché ogni volta mi alleno e ho una scusa per non lavarli finché non arrivano in un momento in cui praticamente camminano da soli e quindi decido di lavarli Ora è giunto il momento, eh, no invece le docce tipo del corpo le faccio ogni giorno perché mi alleno ogni giorno, quindi insomma mi lavo, un puzzo, e uh, nulla, sì avete visto questo che è lo shampoo e balsamo più il trattamento, cioè una, una schivezza praticamente, ma è la presa Jimmy al supermercato quando gli avevo chiesto i prodotti bio mi ha guardato come per dire tu sei scema, e io... Era ancora l'inizio, si sperava si stesse qui tipo un mese Invece siamo qui ormai da quasi tre Ma va bene, niente Ok, ora piove Sì, sono venuta fuori Ma in realtà sto entrando in garage Perché, cosa ve faccio vedere? Ehm uh... Qui è stata creata una specie di camera doccia bagno secondario, e io vengo qua perché l'acqua arriva calda subito in quanto c'è la caldaia e è abbastanza protetto e caldo, non so, mi piace perché comunque nel bagno abbiamo la vasca e fare la doccia nella vasca non mi piace proprio. Comunque ragazzi, questo ve lo devo dire io non vedo davvero l'ora di andare a Milano fare il trasloco e farvi vedere la nuova casa allora, non è niente di che cioè, è piccolina molto piccola la cucina insomma, ha delle limitazioni però, cioè non vedo l'ora di fare il trasloco cambiare casa, cambiare ambiente a me fare i traslochi è eccita tantissimo sarà che sono cresciuta a pane traslochi e mh, nulla, quindi adesso sto pensando a tutte le cose che farò <ride> Bene, intanto faccio la doccia e lavo questa matassa Cioè, parliamone Vedete tipo stanno su adesso, ok? Che belli i miei capelli bisunti Mi lavo, ciao Lavaggio dei capelli della settimana Fatto! E P.S. giusto per farvi capire la solitudine in cui viviamo Io sono appena uscita dalla doccia, nulla praticamente, non si vede niente E sto col garage aperto che dà sulla strada Tanto non passa nessuno, mai Sta bene ora, passa qualcuno e buf, sbircia dentro E eh, niente a vedere tanto Stasera per cena pollo per entrambi poi qui c'è della polenta istantanea, facilissima. Basta versarci sopra acqua bollente, ma io sono riuscita a farla con i grumi dettagli. Cavolfiore speziato con curcuma del parmigiano e passata di pomodoro. Mischiamo tutto praticamente nel piatto e viene una cosa super cremosa. Luna formaggina.